Benissimo, ben arrivati a questo incontro. Fra qualche secondo iniziamo la nostra diretta. Eccomi qui da voi, sono Elena Gremese. E sono sono qui per iniziare a parlare del digital well being al lavoro cioè del benessere digitale al lavoro sono una professional organizer e mi occupo quindi di organizzazione personale e mi occupo di come organizzare la tecnologia quindi i dispositivi anche in ambito di lavoro e in, in occasione della settimana nazionale eh, dell'organizzazione, organizzata da APOI, l'Associazione Nazionale Professional Organizer, ho pensato a questo evento proprio per eh, parlare di come usiamo i dispositivi al lavoro e di come possiamo usarli meglio. Ma adesso, mano a mano, vi racconterò un po' questo percorso. Iniziamo eh, dicendo un po' quali saranno i temi che, di cui parleremo oggi. Un breve accenno sulla tecnologia e sulle sue caratteristiche. Chiedo scusa ma sto utilizzando l'iPad per riuscire a gestire tutti e due gli schermi. Vedo che iniziano ad esserci diverse persone che ci seguono, benvenuti a tutti. Vi ricordo che se avete piacere di fare delle domande potete fare, eh, scriverle nei commenti, io cercherò di seguirle e di rispondervi mano a mano. Quindi dicevo, riprendo un po' il tema, eh, oggi parleremo di tecnologia, di benessere digitale, come possiamo fare un percorso per stabilire il nostro benessere digitale, parleremo di quali sono gli elementi critici, di come lavorare sulla concentrazione, che è uno dei problemi eh, che eh, più eh, ci affligge quando dobbiamo lavorare e non riusciamo a gestire bene la tecnologia, di come comunichiamo con la tecnologia attraverso la tecnologia e poi parleremo un attimo del Digital Detox. Quindi, se siete pronti, partiamo e cerchiamo di vedere eh, che caratteristiche ha la tecnologia. La tecnologia, sempre più eh, ai giorni, al giorno d'oggi, eh, è eh, facile da usare, estremamente semplice, immediata, eh, ci reagisce immediatamente a quello che, eh, che vogliamo ottenere, okay? ha dei tempi molto brevi per permetterci di ottenere quello che, vogliamo, che stiamo cercando. È gratificante, ci porta un risultato, ci, ci gratifica, ed è facilmente accessibile anche dal punto di vista dei costi ha dei prezzi sempre più accessibili quindi attorno a noi anche per questo motivo abbiamo sempre più tecnologia quando utilizziamo un dispositivo passiamo attraverso quattro fasi del digital journey lo scopriamo poi gli diamo, scopriamo che esiste, gli diamo un'occhiata, interagiamo e otteniamo una ricompensa. Questo avviene sia se parliamo di tecnologia in senso di strumenti, quindi scopriamo che esiste un telefonino, eh, gli diamo un'occhiata, magari lo acquistiamo, interagiamo e da quella nostra interazione ci sentiamo in qualche modo ricompensati. Ma avviene anche quando eh, siamo eh, sui, lavoriamo, eh, utilizziamo per esempio un social, scopriamo che c'è un nuovo social, ci iscriviamo, gli diamo un'occhiata, interagiamo, facciamo un post, al post eh, otteniamo dei, dei commenti, dei like, questa è la nostra ricompensa. Quindi quando ci approcciamo alla tecnologia, solitamente facciamo questo percorso. La tecnologia ha un lato buono, e questo è evidente. È evidente perché proviamo a immaginarci cosa potrebbe essere questo periodo che stiamo vivendo eh, se non avessimo la connessione internet, se non potessimo comunicare con i nostri parenti, con i nostri amici, eh, sarebbe tutta una, un'altra situazione non che, che in questo caso sia tutto facile ovviamente però lo sarebbe molto più complesso se non avessimo la possibilità di comunicare di interagire con le persone che ci sono care per esempio o non potessimo lavorare del tutto o i nostri figli non potessero accedere comunque a una scuola anche se non è la scuola che magari desideriamo ma comunque hanno una possibilità l'alternativa potrebbe essere il nulla e quindi la tecnologia ci aiuta ma eh, la tecnologia, al di là di questo momento storico, è comunque una, un elemento estremamente importante. Per lo studio, per la ricerca, provate a immaginare eh, come potrebbero essere molto più faticose eh, le ricerche in campo medico, in campo scientifico e in, in qualunque campo se le università non potessero condividere le conoscenze e le esperienze che, che fanno. I tempi sarebbero estremamente più lunghi e, i tempi e, e le scoperte sarebbero forse anche in gran lunga minori, proprio perché non ci sarebbe la possibilità di condividere di connettersi così eh, come eh, la tecnologia ci permette di fare. E la tecnologia abbatte anche i limiti di luogo e di tempo, perché eh, oggi eh, siamo collegati e io vivo in una zona, di una, di una, una, una zona rossa, quindi non avrei potuto incontrare nessuno di voi. E, e quindi eh, questa è la prima opportunità che in questo momento la tecnologia dà a me e dà anche a voi ma eh, si, a, si abbattono i limiti di luogo probabilmente molti di voi non vivono vicino a, a dove vivo io e quindi oggi non ci saremmo potuti incontrare anche se non ci fosse stata la zona rossa semplicemente perché abitiamo in luoghi molto lontani oppure eh, sempre pensando all'evento di oggi magari eh, qualcuno di voi, qualcuno interessato a questo tema non può essere qui adesso e quindi eh, non, non potrebbe seguire questo incontro, ma magari potrà vedere la registrazione fra un'ora, un giorno, o un mese, chi lo sa. E quindi anche in questo modo la tecnologia ci viene incontro e ci permette di accedere a contenuti, a esperienze, e, e anche e in tempi diversi da quando sono erogati. E poi eh, c'è un, te un, un tema un po' più complesso che è quello legato alla saggezza culturale. Cioè, grazie alla tecnologia, l'uomo, la donna, fa cose che altrimenti non sarebbero possibili. E mi viene da pensare, per esempio, alla possibilità di fare previsioni, che è sicuramente più alta e più precisa dal momento in cui abbiamo la tecnologia che ci aiuta. Oppure la possibilità eh, di... Di fare di, banalmente calcoli statistici, ok? Eh, la tecnologia ci permette di fare cose che senza non potremmo fare. E queste migliorano la nostra vita. Ma la tecnologia ha anche un lato oscuro, forse un po' esagerato in questo caso, però per dare un po' il senso no? del... del, del um, eh, delle difficoltà che possiamo magari incontrare eh, utilizzando la tecnologia. La tecnologia e la sua presenza costante nella nostra vita, in ogni momento della nostra giornata, ha generato un rumore di fondo. C'è sempre qualcosa che sta succedendo, c'è sempre qualcuno che sta parlando, c'è sempre qualche informazione a cui possiamo accedere o che in qualche modo ci, ci può stuzzicare. E quindi siamo sempre, sempre coinvolti in, in questo dialogo continuo, in questa connessione continua con tutti e con tutto. Poi eh, ab abbiamo il problema delle informazioni. Da chi sono controllate? Siamo sicuri che stiamo accedendo alle informazioni giuste o alle informazioni possibili? Chi decida a, a, a che cosa possiamo accedere? Vi faccio solo un esempio sciocco ma, ma che viviamo tutti i giorni. Quando facciamo una ricerca su Google alla fine guardiamo il primo sito forse i primi due o tre. Capite che eh, gli algoritmi di Google diventano uno strumento di grande potere dal punto di vista della condivisione delle informazioni, perché a seconda di come l'algoritmo elabora e sceglie quale sarà il primo sito da visitare, io accederò a quelle informazioni. Quindi eh, di diventa un elemento estremamente critico. Okay? Il filtro proprio delle informazioni. Stessa cosa vale per i social, quali informazioni arrivano a me? Chi stabilisce quali cose andrò a leggere? Anche questo, e qua, insomma, sicuramente qualcuno di voi ha visto il documentario su, su Netflix e, e dove si parla, si, si, si racconta della bolla, insomma, avete probabilmente eh, già raccolto alcune di queste informazioni. Poi c'è il problema dell'autoreferenzialità, tutti noi possiamo scrivere, tutti noi possiamo creare contenuti, il che è molto bello, ci dà anche tanta creatività, la possibilità di, fare, di, di essere molto creativi, ma eh, fa sì che ci siano infinite informazioni e non sono tutte validate, quindi facciamo fatica anche a stabilire che cosa è vero e che cosa no. Una volta avevamo eh, l'enciclopedia, andavamo in biblioteca, ci costava fatica, ma quell'enciclopedia era scritta da persone che erano esperti in quel settore e in che qualche modo avevano validato quelle informazioni. Oggi eh, siamo coinvolti, siamo, siamo esposti a una quantità di informazioni e non sempre riusciamo a capire se sono eh, valide, se sono credibili oppure se in, al contrario eh, non sono informazioni corrette e questo ci mette in una situazione di difficoltà. E poi siamo sempre connessi, la tecnologia come dicevo prima è estremamente accessibile, estremamente facile da usare, ci dà mille opportunità perché ormai un telefonino non ha, ha, lo usiamo poco come telefonino, ma lo usiamo per fare foto, per pagare, per, eh, per raccogliere appunti, per, per mille cose, okay? e quindi ce l'abbiamo sempre in mano perché ci è molto utile e quindi siamo sempre connessi. E questo non sempre ci fa bene. Parliamo ora di benessere digitale. Benessere benessere vuol dire stare bene, ok? E stare bene vuol dire essere in uno stato felice di armonia, di salute, di forza fisica e morale. E questo ovviamente vale sempre ma deve essere anche nell'utilizzo delle tecnologie. Cioè le tecnologie devono in qualche modo essere d'aiuto al, al, um, al, al nostro benessere, non essere un ostacolo. Allora, quello che vogliamo ottenere è di avvalerci, alle potenzialità, di avvalerci delle potenzialità e dei vantaggi che la tecnologia appunto ci mette a disposizione per raggiungere quello che è importante per noi, però rimanendo sempre in una situazione bilanciata, in una, in una situazione in cui stiamo bene anche utilizzando la tecnologia. E per questo eh, possiamo immaginarci un percorso. Ok, che cosa puoi fare per ottenere il tuo benessere digitale. E ho messo in evidenza il tuo, perché ognuno di noi deve riuscire a trovare un proprio equilibrio eh, nell'uso della tecnologia. Perché ognuno di noi ha esigenze diverse, ha tempi diversi, ha attività lavorative diverse, e quindi deve riuscire a bilanciare le sue necessità con eh, diciamo, l'uso corretto del dispositivo. Sempre comunque ci sono quattro passi. Il primo è quello di scoprire come si usa la tecnologia. La prima cosa da fare è una fotografia di come stiamo usando la tecnologia. Che strumenti uso, quanto tempo eh, uso ognuno di, di, degli, di, dei miei dispositivi in che momenti della giornata li uso per fare che cosa. Quindi questo è proprio il primo passo, una fotografia del mio uso della tecnologia. Dopodiché dovrò andare a cercare quelli che sono gli obiettivi, che cosa voglio raggiungere. Voglio dormire meglio, eh, voglio dedicare più tempo alla famiglia, qualunque sia il proprio obiettivo, voglio lavorare meglio, riuscire a essere più concentrato nel lavoro. Ok? E dopo una volta stabilito eh, il mio obiettivo, dovrò definire la strategia. Voglio dormire meglio, sceglierò di spegnere il di dispositivo e lasciarlo in un posto della casa eh, dove eh, non sarà accessibile a me e quindi questo aumenterà la mia eh, migliorerà le, il mio sonno oppure potrei decidere di eh, dedicare degli spazi eh, senza dispositivo al lavoro in, in ufficio il dispositivo non è a disposizione non lo posso utilizzare e questo aumenta la mia concentrazione per esempio quindi in base all'obiettivo che ho e a come sono abituato a usare i miei dispositivi sceglierò la strategia migliore e per finire devo creare nuove abitudini una volta che ho capito qual è il mio percorso devo dedicarmi per cercare di mantenere eh, fermo il mio percorso e creare nuove abitudini se ho stabilito che il dispositivo rimarrà in una certa zona ogni giorno devo lavorare perché questo diventi un'abitudine ok allora io sono arrivata già a, a, a questo primo percorso Cose da dire, ovviamente ce n'è molte. Se avete piacere di fare qualche domanda, potete scriverla nei commenti, così magari riesco anche a riuscire a interagire e, e possiamo così eh, rispondere, magari posso anche rispondere magari a qualche domanda, curiosità che avete. Nel frattempo, continuo mettendo in evidenza alcuni elementi critici. Nella nostra società odierna uno degli elementi diciamo, che ci genera più fatica è l'information overload, siamo esposti a una quantità di informazioni enorme. Da quando ci alziamo la mattina fino a quando andiamo eh, a letto, perché eh, se eh, seguiamo i social, sui social troviamo mille informazioni, mille messaggi, in ogni momento della giornata c'è comunque qualcosa di nuovo eh, che è lì per noi e che dovremmo leggere o che qualcuno si aspetta che noi leggiamo. Se facciamo una ricerca in internet troviamo infinite informazioni su qualunque argomento, ma non solo. Al lavoro arriviamo e troviamo già una quantità di mail enormi che ci aspettano con una quantità di informazioni che forse facciamo fatica ad affrontare. Quindi siamo sottoposti costantemente a una quantità di informazioni enorme. E questo ci genera confusione. Facciamo fatica a seguire tutte, a essere sempre sul pezzo, abbiamo sempre la sensazione che magari non, non abbiamo tutto sotto controllo, magari ci sentiamo stressati proprio per questa nostra difficoltà e questo non ci fa stare bene. Un altro elemento, eh, diciamo critico, soprattutto in ambito lavorativo, è le, il continuo eh, necessità di controllare le email e le app, perché qualcuno sta cercando la nostra attenzione, ci sta chiedendo di rispondere a un quesito, di eh, fornirgli un'informazione o comunque di comunicare e eh, rischiamo di essere presi da questa, da questa continua richiesta ed essere sempre sotto scacco da, dalle notifiche che abbiamo sulle mail e sulle app e questo genera grandi distrazioni mentre lavoriamo non riusciamo a concentrarci sul lavoro perché è arrivato un messaggio e sento la necessità di leggerlo devo in qualche modo rispondere oppure è arrivata una mail e quindi devo eh, così cercare di, di, di, di dare una risposta a qualcuno e questo ovviamente impedisce di ottenere una qualità nel lavoro, di ottenere i tempi più brevi, perché sono continuamente distratto da questi elementi. Ok, allora, parliamo di concentrazione. E poi rispondo a una domanda che vedo che è arrivata. Finisco questo perché è legato all'argomento precedente. Allora, per aiutare la concentrazione cosa posso fare? Prima cosa gestire le notifiche. È una cosa banale, ma può aiutare. Cioè cerco di non utilizzare le notifiche, le elimino, le tolgo... Questo eh, abbassa eh, la, la richiesta di attenzione delle, dei messaggi e delle mail. Ovviamente devo essere convinta che i messaggi e le mail possono aspettare, che sono io a decidere qual è la priorità delle cose che faccio e non è lo strumento che decide che cosa devo fare io. Questo è il primo passo. Cioè dobbiamo partire dal, dal presupposto che abbiamo noi il controllo delle cose e non sono gli strumenti che hanno il controllo su di noi. Quindi se io faccio questo passo e scelgo che sono io a decidere qual è il momento per leggere i messaggi, qual è il momento per leggere le mail, posso scegliere di eh, disattivare le notifiche. Vedo che è arrivata una domanda anche su questo, appena finisco ancora due cose e poi le leggiamo. Posso stabilire dei luoghi senza tecnologia? Dicevo prima, facevo l'esempio prima, posso decidere che in una stanza la tecnologia non entra, oppure entra mentre in un cassetto, quindi in qualche modo non è, a mia, eh, no, non è nelle mie mani. Oppure posso decidere di stabilire dei tempi senza tecnologia. Da quell'ora a quell'ora non leggo le mail, da quell'ora a quell'ora non guardo il telefonino. Anche questi due elementi, cioè scegliere dei luoghi e dei tempi, deve prima avere, passano attraverso una scelta che devo fare prima. Cioè, Sono io che decido che cosa faccio della mia attività e del mio tempo. E detto questo, vado subito a mostrarvi due domande che mi sono arrivate, la prima è di Alessandra che dice «Ciao, convincimi che è meglio cancellare una mail rispetto a etichettarla bene su Gmail con filtri automatici e archivarla dove non dà più noia». Allora, io non sono eh, convinta in assoluto che dobbiamo cancellare tutte le mail. Chiaro, se è una mail di una, eh, che non mi interessa, eh, magari è una newsletter a cui non sono interessata, è inutile che l'archivi, la cancello perché eh, per me non ha nessun valore. Se invece è una mail che mi interessa avere e che penso che potrà essermi di qualche interesse, posso anche archiviarla e gestirla con le giuste etichette, eh, gestendola bene. Quello che vi posso consigliare è di eh, processare le mail, cioè non lasciare nella casella di. Di, di accesso della posta in arrivo tutte le mail perché lì veramente fanno confusione se invece io prendo la mail e come dice alessandra l'etichetto la sposto in un altro, un altro spazio dedicato a quell'argomento lì e lascio lo spazio vuoto nella, nella, nella cassetta nell'etichetta nell della mail in accesso questo è, è, è, è diciamo è, ottimo come com approccio alla gestione delle mail Ok? Quindi il problema non è non cancellare mai le mail, però anche tenere le mail che non servono a niente o di comunicazioni che per me non hanno importanza è solo inutile ed è spazio, che, eh, spazio di diversi tipi, spazio eh, digitale. Le mail, per quanto siano leggere, comunque occupano dello spazio e quindi comunque eh, diciamo sono pesanti. Pensiamo anche, e questo è un tema che mi sta a cuore, il discorso proprio dell'ecosostenibilità. Del, del tutto quello che noi facciamo, certo, forse è più ecologico farlo digitale che cartaceo, ma anche digitale ha un costo e una responsabilità nel, nell'equilibrio dell'ecosostenibilità. Quindi tutto, tutto quello che facciamo dobbiamo, a mio modo di vedere, tenere a conto anche di questo aspetto. Però sicuramente si possono tenere le mail importanti senza nessun problema. Basta organizzarle bene. Alessandra, spero di averti risposto. Poi Federica dice, se non rispondi subito alle mail, le persone ti scrivono nuovamente perché, per sapere se hai ricevuto l'email. Come possiamo gestire questa situazione? Io ora ho rimosso la mail dal cellulare e vivo molto meglio. Vedi Federica, allora una soluzione l'hai già trovata, trovata tu. Cioè in realtà è più un nostro limite è eh, quello di sentirci sempre di dover fare qualcosa, di dover rispondere ok spesso è, è più un, un nostro sentirci in dovere di fare qualcosa e vedo che tu questa cosa l'hai già risolta dal punto vi, di vista invece più, più, più tecnico nel senso più, più pratico eh, a volte ci sono delle persone che si aspettano effettivamente una risposta immediata quello che noi possiamo fare è avvisare queste persone che eh, non riceveranno la risposta immediata lo possiamo fare preventivamente per esempio, e questo vale anche per i messaggi, se io contatto una persona anche nel mondo del lavoro e siamo d'accordo che mi manderà una mail, per esempio posso anticipatamente avvisarla che io comunque non risponderò immediatamente perché ho delle altre attività da fare e che quindi eh, questo la metterà già in una situazione di non aspettarsi immediatamente la risposta quindi quando posso anche a voce magari anticipo alle persone che non sempre riceveranno una risposta immediata o anzi che non si aspettino una risposta immediata a volte posso anche farlo cioè mh, per un piccolo periodo potrei rispondere dicendo non, non riesco a rispondere ti darò una risposta quando potrò anche col risponditore automatico potrei farlo, se è una cosa davvero pesante. Lo stesso risponditore automatico che noi utilizziamo per, eh, quando andiamo in ferie per avvisare i nostri clienti eh, che non ci saremo da un certo giorno a un altro, lo possiamo utilizzare per mandare a tutte le mail che ci arrivano che in questo momento siamo impegnati e risponderemo appena possibile. In questo modo mettiamo l'altro nella condizione di stare tranquillo la mail è arrivata, ma io posso prendermi il tempo per rispondere quando lo desidero io ecco anche spero Federica di essere riuscita a rispondere anche a te allora poi Alessandra ok effettivamente un problema come le chiamate sul cellulare alle 8 alle 13 e 40 di domenica Sì, stesso modo alessandra è così cioè è vero che ci sono queste telefonate può anche essere che l'altro lo faccia ingenuamente alle 13.40, magari è appena rientrato dal lavoro e ha fatto la pausa non lo so da mezzogiorno e mezzo all'una e mezza no quindi magari non abbiamo gli stessi orari e, e il problema è solo questo però questo non deve fermarci e, e dal presupposto che siamo, cioè da, dal punto, di, dal nostro focus, che siamo noi a decidere se rispondere o meno. Come dicevo, può aiutare, eh, avvisare preventivamente o, permettetemi il termine, educare le persone che lavorano con noi a non aspettarsi immediatamente una risposta. Eh, ok, mi hai a eliminare le vecchie newsletter, <ride> molto bene Alessandra, mi fa piacere. Ok, Un'altra cosa importante, non solo eliminare le vecchie newsletter, ma anche mh, disdirle, cioè se vedo che una newsletter non mi, mi interessa, perché effettivamente il tipo di informazioni che mi dà non mi interessa più, mi ero iscritta magari in un altro momento in cui erano utili, adesso non, non sono più utili, la prima cosa da fare è quella di disiscriversi. Così avrò la casella di posta più leggera. Ok, perfetto. Allora, in attesa di altre domande, continuo con la presentazione e col nostro percorso e parliamo di comunicazione. In parte, alcuni argomenti li abbiamo già anticipati con le vostre domande. Parliamo appunto di posta elettronica, e qua ci sono alcuni elementi che ci. Possono interessare perché è un elemento di forte stress. Viene sempre più messo in evidenza questo elemento. Per chi lavora, eh, l'email è sicuramente uno strumento importante di lavoro, ma anche un grande, una grande fonte di stress. E vediamo quali sono gli elementi che ci mettono più in difficoltà. Il primo è il troppo tempo per leggere. Cioè, dedi dobbiamo dedicare troppo tempo per leggere le mail. Sono troppe, sono troppo lunghe. E questo ci mette in difficoltà. A volte alcuni, alcuni lavoratori si lamentano che passano lo stesso tempo a leggere le mail del tempo per svolgere effettivamente quello che vi viene chiesto dalla mail. Non so se riesco a spiegarvelo, però la, la quantità di informazioni, la lunghezza delle mail, la quantità di mail diventa... È talmente faticosa da gestire che, che raggiunge come tempo lo stesso che dedichiamo alle altre attività. E questo ovviamente non va bene, poi è chiaro che per ogni lavoro è diverso, ok? Quindi prendete queste informazioni come un elemento di riflessione. Cosa possiamo fare per questo? Beh, in, Indirettamente possiamo scrivere mail più brevi, cioè partiamo intanto dal nostro primo, dalla, dalla possibilità di cambiare noi per primi, quindi prima iniziamo a scrivere mail più brevi e speriamo che anche chi scriva a noi un po' alla volta impari questo nuovo modo di affrontare le comunicazioni via mail. La, un altro elemento di, di fatica sono le troppe informazioni o informazioni non rilevanti che troviamo nelle mail, oppure informazioni che sono troppo difficili da trovare, quindi quando cerco le informazioni non riesco a trovarle, ho boh, troppa roba scritta, non ce la faccio. E questo un elemento che, ripeto, in questo caso parte da noi per primi, ma se siamo già in 4-5 a farlo, sono già 4-5 persone in più. no? È una cultura che in qualche modo dobbiamo creare. Cioè, è quello di inserire solo le informazioni rilevanti. Semplice, vero? Eppure facciamo mail lunghissime. E invece dovremmo imparare ad essere più sintetici e inserire solo quello che realmente serve. Oppure riceviamo mail non, non pertinenti o utili al mio lavoro questo spesso, soprattutto in Italia perché per timore eh, una mail la mandiamo a tante persone per sicurezza o direttamente o per conoscenza quindi coinvolgiamo tutto l'ufficio così tutti sanno è vero che tutti sanno ma vuol dire che tutti devono dedicare <coughs> scusatemi, un sacco di tempo a leggere mail che non gli interessano Okay. Quindi un'attenzione che dovremmo avere tutti è quello di inviare le mail solo alle persone realmente interessate. Questo già eh, ci fa, fa, faciliterebbe molto il lavoro di gestione delle mail. E poi la distrazione è dovuta alla posta elettronica, è come dicevamo poco fa, quindi eh, il fatto di ricevere le mail ci distrae dalla nostra attività lavorativa, controlliamo ogni 10 minuti se è arrivata una mail nuova, ci fermiamo per rispondere, stavamo facendo una cosa magari importante, ma ci fermiamo perché è arrivata una mail e vogliamo leggere, vogliamo sapere cosa c'è scritto, e poi magari ci accorgiamo che dobbiamo rispondere, quindi interrompiamo quello che stavamo facendo e ci dedichiamo a quella cosa lì. Questo ovviamente, come vi dicevo, rallenta il lavoro, lo rende meno preciso, ci, ci, ci affatica parecchio. Quindi una possibilità è quella di stabilire dei momenti nell'arco della giornata per controllare la posta. Per esempio scelgo di leggere la posta una volta alla mattina e una volta al pomeriggio e per il resto la tengo chiusa, la ignoro. È come se stessi facendo una riunione importante e non potessi accedere alla mail. Stessa cosa, solo che la cosa importante che sto facendo magari non è una riunione ma un'altra attività, ma il criterio è lo stesso. Per stabilire il momento, per controllare la posta, io vi suggerisco di non farlo come prima cosa la mattina, perché se avevate delle cose importanti, già fissate da fare all'inizio della giornata, rischiate poi di rimandarle e magari di non farle. Quindi magari stabilite, non lo so, a metà mattinata di leggere le mail. E se lo fate anche il pomeriggio, altro consiglio, non fatelo immediatamente prima di uscire dall'ufficio. Fatelo, non lo so, a metà pomeriggio. Perché se tra quelle mail c'è qualcosa che vi spinge a fare un determinato lavoro, almeno avete il tempo per farlo. Se le leggete immediatamente prima di uscire dal lavoro, o non uscite più, oppure uscite con la sensazione che non avete fatto però quello che dovevate fare. Quindi cercate dei momenti diciamo che vi danno lo spazio giusto per, per lavorare bene, sia sulle mail, ma anche sul restante delle cose che dovete fare. Vedo una domanda di Paolo che ci dice come possiamo farlo capire ai colleghi che scrivono mail papiri? Eh, sì, non è facile ovviamente, perché poi ci sono eh, sicuramente delle... Sono, così come ci sono le, delle persone che amano parlare, ci sono anche delle persone che amano scrivere. Eh, però sicuramente anche chi ama scrivere scrive delle, delle mail molto lunghe, sicuramente è consapevole che eh, prende del tempo. Possiamo provare a dirglielo intanto, no? provare a, a dirgli o a dirle, che per voi è faticoso leggere io proverei a parlarne ecco poi è chiaro insomma, non è che possiamo noi non possiamo cambiare gli altri possiamo cambiare noi però magari a volte cambiando noi poi cambiano le cose anche attorno a noi quindi proporrei un po questo approccio ok e adesso ultima cosa sempre delle mail una degli stress più forti è quello legato ai file allegati eh, e, e le problematiche che questo portano. Eh, perché magari sono file di grandi dimensioni, perché magari poi sono allegati, li devo cercare, non li trovo nelle mail, eccetera. Eh, perché sono formati magari non leggibili. E allora una, una degli, delle possibilità è quello di utilizzare non più la mail per condividere i file, ma condividere direttamente i file. Per esempio, con le cartelle condivise nei servizi cloud. Oppure, meglio ancora, se il file è un file che dovete condividere per un lavoro che fate assieme a un altro collega, è quello di lavorare in modo collaborativo. Cioè, di utilizzare lo stesso file dove accedono due o più persone e lavorano sullo stesso documento. Questo ha anche il vantaggio che non esistono più dieci copie dello stesso documento e per cui non so più quale eh, sto usando, se è l'ultima versione, se è quella precedente, ma sono certa che quella versione lì è l'ultima perché è l'unica versione che c'è ed è sempre aggiornata. Ok. Quando parliamo di lavoro parliamo anche di messaggi, è sempre più comune utilizzare servizi di messaggistica, cito Whatsapp perché è comunque quello più diffuso in questo momento, e lo utilizziamo per comunicare con i colleghi o comunque con le persone che collaborano con noi. I messaggi sono molto pratici perché ovviamente eh, ci permettono di comunicare molto velocemente e sono molto sintetici, ma come dicevamo prima, ci distraggono eh, per questo meccanismo appunto della notifica, per questa curiosità di vedere che cosa è successo, chi ci ha scritto e che cosa ci ha scritto. Allora, anche in questo caso, ri ripetiamo perché vale così anche per i messaggi, disabilitare le notifiche, disattivare le notifiche è il passaggio diciamo, che ha il maggiore, la maggiore efficacia, così come anche non utilizzare il proprio il dispositivo. Eh, a volte i messaggi generano confusione, proprio per il loro sintesi, che è la loro dote, a volte può diventare anche diciamo, la, la, la fonte di, di confusione. Eh, oppure se è una chat di gruppo perché non, dopo un po' magari non si capisce più chi risponde a che cosa qual era il messaggio originale può esserci a volte anche questo tipo di confusione allora in questo caso la soluzione migliore è quella di capire se il messaggio è lo strumento giusto per comunicare. A volte magari dobbiamo semplicemente arrenderci, che certe cose le dobbiamo fare via mail, altre via messaggio e altre ancora con strumenti diversi che ci permettono di comunicare in maniera più adeguata eh, con, con i nostri colleghi. E... Quando scriviamo i messaggi dobbiamo sempre pensare a chi legge i messaggi, perché molto spesso possiamo fare degli errori proprio a, a causa di una nostra leggerezza. Ovviamente non parlo di una comunicazione uno a uno, ma quando magari c'è un gruppo, un gruppo è. è, è e magari non sono proprio consapevole di chi fa parte di questo gruppo. E quindi un'attenzione molto grande, mi sento di, di, di consigliarvi di eh, essere sempre molto attenti a, a controllare chi fa parte del gruppo prima di scrivere i messaggi. Oppure che cosa comunico? I messaggi che scriviamo sono messaggi che rimangono eh, che sono scritti, quindi facciamo attenzione a quello, a quello che scriviamo, perché potre, potre, proprio per la sintesi a volte possiamo rischiare di scrivere delle cose che non è proprio quello che volevamo, ma che possono essere viste in maniera diciamo diversa. La sintesi a volte non ci aiuta, quindi facciamo molta attenzione. E in questo senso, eh, tocco anche molto vele, velocemente, il, il tema del come comunichiamo e per fare questo vi, eh, così vi, vi rilancio a Parolo Stili che ormai da anni si occupa della comunicazione digitale e cerca di promuovere una comunicazione corretta, in questo caso è il manifesto però specifico per le aziende quindi una serie di, di regole di indicazioni che ci aiutano a comunicare meglio con i colleghi o comunque nel mondo del lavoro lo potete trovare sul sito del di questa associazione, di questa organizzazione, che è Parole Ostili, oppure sui social sono molto presenti. Un'altra attenzione che dobbiamo avere è sul quando comunichiamo. Come dicevo prima, questi strumenti sono sempre con noi, ce li abbiamo sempre in mano, ci viene comodo usarli. E allora se da un lato eh, vi ho consigliato di non rispondere ai messaggi se non vi sentite di, che quello è il momento giusto per rispondere, dall'altro lato vi dico anche di non scrivere i messaggi se quello non è il momento giusto, perché eh, scrivere i messaggi vuol dire comunque coinvolgere in qualche modo una persona. E potrebbe non essere il momento giusto. Sappiamo che abbiamo bisogno di essere disconnessi, abbiamo bisogno di fare altro. E questa è una cosa importante. Fare delle pause ci aiuta a lavorare meglio, fare delle pause ci aiuta a essere più produttivi. Anche disconnetterci dai dispositivi, non essere sempre connessi al mondo aziendale, al mondo del lavoro, ci aiuta a essere più produttivi. Qua sul diritto alla disconnessione si apre veramente una parentesi molto grossa. Per fortuna, in questo, in questo momento, eh, ci sono molte aziende che stanno mettendo grande attenzione su questa cosa. Anche grosse aziende, che stanno regolamentando e tutelando eh, anche con regolamenti interni mol molto rigorosi proprio questo, questo aspetto e quindi invito anche voi a fare una riflessione che, anche se siete magari liberi professionisti e quindi questa cosa dipende da voi, a stabilire proprio dei momenti in cui non, eh, non siete più reperibili per il lavoro come orario, come giorno poi ne parleremo quando parliamo di digital det detox e della della possibilità di sconnettersi dalla tecnologia. E, e prima di parlare del digital detox, vi, così, vi faccio fare una riflessione. Attenzione se a causa della tecnologia iniziate anche nel mondo del lavoro a non ascoltare l'altro. Cioè se vi accorgete che le persone attorno a voi non si, sentono, non si sentono ascoltate, per esempio vi parlano e voi guardate il telefonino mentre l'altro vi parla, okay? oppure controllate la mail, okay? questo è un segnale che c'è qualcosa che non va. Oppure se sentite di non rendere più al lavoro, non siete più concentrati allo stesso modo, non riuscite più a fare tutto quello che facevate prima. E vi accorgete che questo potrebbe essere dovuto al fatto che magari siete distratti dai social, dal, dal telefonino, dalle notifiche. Quindi quando vedete questo, iniziate un attimo ad alzare l'attenzione, magari fate quello che dicevamo all'inizio, cioè una fotografia di quanto usate un dispositivo, quanto usate tutti i vostri dispositivi, per quanto tempo, per fare quali attività eccoci, parliamo per concludere, questo è l'ultimo tema e parliamo del digital detox il digital detox è un periodo in cui decidiamo di non utilizzare più i dispositivi computer, smartphone, ok? quindi eh, ci sono poi diverse forme però di fatto eh, scegliamo di non utilizzare più i dispositivi per un certo periodo di tempo questo non dovete vederlo ovviamente come una privazione, ma come un'opportunità. È un'opportunità perché vi accorgerete subito che questo andrà a abbassare il vostro livello di stress. In più vi aiuterà nella concentrazione. E vi aiuterà anche nella concentrazione sulle relazioni quelle che avete nel vostro mondo fisico perché appunto non sarete presi o non avrete l'attenzione su quello che succede nel vostro mondo digitale e poi vi aiuterà anche a ritrovare un certo equilibrio quindi per questo motivo io vi consiglio se potete di mh, pensare a dei momenti di digital detox allora, Digital Detox può essere, qua tocchiamo alcune forme così per trovare un'ispirazione, rimanere senza schermi per un certo periodo, il che vuol dire proprio tutti, telefonino, iPad, computer, proprio rinunciare per un certo periodo, può essere anche un giorno, o può essere tre giorni, un weekend, una settimana, quello che decidete, completamente senza schermi, volendo anche, inclu possiamo includere la televisione, proprio rimanere completamente senza schermi. Un'altra opportunità è quella di rimanere senza dispositivo per un periodo. Quindi uno, il telefonino. Per un giorno, una settimana, non utilizzo il telefonino. Nell'ambito lavorativo, eh, una settimana forse è un periodo lungo, a meno che voi non sarete infernie, ovviamente. Allora potreste puntare al rimanere senza telefonino per il weekend o per, eh, per la domenica, per un giorno. Oppure potreste decidere di non rinunciare al dispositivo, ma rinunciare all'app. Cioè un'app che vi chiede attenzione, magari scegliete di non usarla per un certo periodo, o per sempre, dipende, poi magari vi trovate bene e decidete di non usarla più. Oppure di non utilizzare un certo sito, un certo gioco, per un periodo di tempo che voi decidete. Okay, ovviamente devono essere siti, giochi e app che vi, vi, vi piacciono, che richiedono la vostra attenzione. Oppure potreste limitare o rinunciare ai social. A tutti, a uno, per una settimana, un giorno, non uso più un social. E, e vedo che effetto ha su di me questa cosa. Okay? Quindi vi do quattro possibilità diverse per provare a sperimentare il digital detox. Ci sono dei momenti critici in cui dobbiamo portare particolare attenzione a come usiamo i dispositivi o se li usiamo nell'arco della giornata e ve li ho elencati perché così magari riuscite a monitorare meglio se volete fare una fotografia eh, del, dell'utilizzo dei social per esempio quando mangiamo al lavoro potrebbe essere durante la pausa pranzo quando magari è un momento di socializzazione con i colleghi e se riesco veramente a viverlo come un momento di socializzazione con i colleghi oppure se invece lo dedico ai dispositivi e a quello che, che è digitale quando ci si sveglia, quando si va a letto vado a dormire guardando il telefonino oppure riesco a staccarmi e andare a dormire lasciare il dispositivo magari in un'altra stanza come dicevamo Appena mi sveglio, cos'è la prima cosa che faccio? Guardo le notifiche, guardo che cosa è successo, oppure riesco a fare le cose con calma e magari il telefonino guardarlo dopo un'ora da quando mi sono svegliato. E poi... Quando lavoro a un progetto, un lavoro importante, riesco a concentrarmi e rimanere concentrato sul mio progetto? O se sono a casa sto facendo un hobby che mi piace, riesco a concentrarmi su quello, oppure, anche se mi piace, anche se richiede tutta la mia attenzione, eh, vengo continuamente distratto e non riesco a, a, a lavorare nel modo in cui vorrei. E poi, eh, sì, nel tempo che passi con i colleghi, quindi la pausa caffè, quindi i momenti anche di, di condivisione che ci sono al lavoro, riesco a viverli oppure sono intrappolato nel, con la tecnologia. E per finire, adesso vi lascio un po' di tempo se volete fare qualche domanda, eh, per finire eh, voglio chiudere con queste tre parole. Scopri, valuta e scegli. Scopri, cioè scopri quello che è l'uso che fai dei telefonino, dei social, ehm, de, de, della tecnologia in genere. Valuta, cioè stabilisci se così ti sta bene oppure se c'è qualcosa che non va e poi scegli perché solo tu puoi decidere se va bene così o no e quando scegli rimani eh, poi fermo nella scelta che hai fatto e quindi cerca di, di rimanere fedele e, e raggiungere gli obiettivi che ti sei dato ecco questa era, era l'ultima slide questi sono i miei riferimenti se vi fa piacere eh, contattarmi o andare a vedere il sito e vi ringrazio per l'attenzione ma se avete piacere avete delle domande molto volentieri mi fa piacere rispondervi anche dubbi, perplessità cose che magari non, non vi tornano ok mi sembra che eh, non ci sono sto facendo un controllo sulle, sulle commenti arrivati ma mi sembra che sono riuscita a rispondere a tutte le domande un ultimo controllo ok, perfetto allora mi sembra che non ci sono altre domande quindi eh, io vi ringrazio per la vostra attenzione eh, sono, è stato per me un piacere parlare con voi, vi ricordo che in questa settimana ci sono molti altri eventi legati alla settimana dell'organizzazione, questo evento che eh, ha poi... Ehm, propone ogni anno, siamo ormai alla settima edizione, quindi vi chiedo di rimanere curiosi, di andare sul sito di Appoi o sulla pagina Facebook di Appoi, e andare a cercare eh, gli altri eventi e gli altri appuntamenti. Io ho un prossimo appuntamento che è il 23, sempre, sempre qui su Facebook, una diretta a Facebook, se volete ci vediamo il 23. Grazie a tutti e alla prossima.